Ok, allora, in, questa, in questo paio di settimane, anche qua, esploreremo quest'altro argomento che iniziamo adesso, eh, liste e tabelle, in realtà ancora un po', avrei ancora un paio di cose da dire a proposito delle funzioni che abbiamo visto la settimana scorsa, però le infiliamo diciamo così, negli esempi al momento opportuno, quindi ci sono ancora, come sempre, no, alcuni approfondimenti da fare anche sugli argomenti precedenti, ma... Nel frattempo mh, mi sembra più opportuno andare avanti, no? eh, così riusciamo anche a fare degli esercizi un pochino più articolati, un pochino più interessanti. Allora questo è uno dei punti di svolta di questo corso, cioè da adesso in avanti le cose cominciano a diventare un pochino, un pochino o un tantino, dipende diciamo così, da ciascuno di voi, più complicate. Ok? Um, e proviamo a vedere perché, ma perché cominciamo effettivamente ad avere la capacità di gestire dei dati che non siano semplicemente più il numeretto o la stringa di testo, ma cominceremo a, cominciamo, diciamo così, da questa mattina a, eh, a acquisire la capacità di gestire dei dati più numerosi e più, compl e più complessi, più articolati. Mm? Um, arriveremo per gradi, ovviamente, cominceremo con le liste, liste bidimensionali, e poi da, la, tra tre settimane parleremo dei file, poi parleremo dei dizionari, cioè dei modi diciamo, di più evoluti di, di strutturare le informazioni. E quindi se l'informazione è strutturata in modo più complesso, chiaramente anche la modalità di gestirla sarà più complessa. Ehm, di base che cos'è una lista no? in Python? In Python una lista è una struttura dati che contiene una sequenza di altri valori, una sequenza di valori. In un numero variabile posso avere una lista di due elementi, una lista di cinque elementi, una lista di 400.000 elementi. Questi elementi a loro volta sono valori qualsiasi del linguaggio Python e quindi possono essere numeri interi, possono essere numeri reali, possono essere stringhe, possono essere anche altre liste. Non c'è nulla di, di strano. In altri linguaggi di programmazione questo concetto c'è, ovviamente in tutti i linguaggi di programmazione, con, implementato, supportato in modo magari diverso, no? magari avete già sentito parlare di vettori, di array, o di sequenze. Ecco, in Python le chiamano liste, e il comportamento di una lista in Python va al di là di quello che è un array in C, ad esempio, no? dove ho dei vincoli molto, molto stretti sulla dimensione iniziale, sul numero di elementi che può contenere, eccetera, eccetera. Una lista in Python, come tutto il resto del linguaggio, è molto dinamica: nel senso che una lista può, come vedremo, contenere 5 elementi, poi ne posso aggiungere altri 2 o 3, poi ne posso togliere 1, togliere 2, e quindi il numero di elementi può crescere e diminuire col tempo man mano che il programma eh, diciamo così, evolve così come il tipo dei dati che, vengono, che sono memorizzati in una lista anche questo può eh, cambiare nel tempo qual è la caratteristica fondamentale di una lista oltre al fatto di contenere dei dati è che ciascuno di questi dati eh, è identificato attraverso la sua posizione all'interno della lista stessa alla fine è quello che grosso modo sappiamo già con le stringhe. Una stringa è fatta di tanti caratteri e ogni carattere ha un suo indice, 0, 1, 2, 3 fino alla lunghezza meno 1. Ecco, la stessa cosa succede con le liste, solo che il dato contenuto non è più un singolo carattere, ma può essere una qualunque cosa. Vediamo in pratica come si fa. Una lista, no? la definisco dal punto di vista sintattico usando delle parentesi quadre e quindi qua ad esempio vediamo questa istruzione che è rappresentata qua come esempio creo una variabile che chiamo values alla quale assegno un valore di tipo lista elencando tra parentesi quadre e separati da virgola i valori degli elementi che voglio che finiscano in quella lista quindi quella lista da quel momento in avanti conterrà non un valore ma una serie di valori serie di valori che sono a ciascuno accessibili con la stessa sintassi che usavamo per accedere a un singolo carattere di una stringa quindi con le parentesi quadre quindi se vogliamo visualizzarcelo Possiamo provare no? con il nostro eh, Python Tutor, proviamo che ne so, la lista dei voti, costruisco una lista che contiene 28, 30, 27, 25. Questo è il modello mentale che abbiamo per presentare una lista. Una lista è quel rettangolino giallo. Un rettangolino giallo contiene quattro posizioni, quattro elementi, identificati ciascuno da un proprio indice, 0, 1, 2, 3. Ormai siamo abituati che gli indici si contano a partire da 0. Quindi una lista di quattro elementi avrà gli elementi identificati dalle posizioni 0, 1, 2, 3, fino a, quindi 4 meno 1 fino alla lunghezza meno 1 ciascuna di queste posizioni contiene un valore ma il valore qui l'abbiamo disegnato l'abbiamo, Python Tutor l'ha disegnato fuori il valore 28 è il valore che trovo alla posizione 0 un po' come quando definisco una variabile A uguale a 28 la variabile è il nome ma il suo valore sta da un'altra parte. Ok? Qui in questo caso, questo valore, lui addirittura si è accorto che era uguale e quindi l'ha condiviso perché è lo stesso intero. Quindi, tornando alla nostra lista, mettiamo un commento qua così non ci... crea confusione. Noi abbiamo voti che è il nome di una variabile che in questo momento fa riferimento a una lista. Questa lista in questo momento contiene quattro elementi. Questi quattro elementi sono, li vado a vedere, quattro valori di tipo intero. Quindi la sintassi qua con le parentesi quadre mi crea una lista elencando gli elementi che contiene. Crea la parte destra di questa figura. Poi il segno di uguale mi permette semplicemente di andare a memorizzare questa struttura dati che ho creato in una variabile, no? per ricordarmi il riferimento a questa struttura dati qua. Poi come faccio ad accedere ai singoli elementi di questa lista? Vabbè, ovviamente il primo elemento sarà voti di 0, il secondo elemento sarà voti di 1. Così come in una stringa estraevo il singolo carattere, qua in una lista posso andare a estrarre il singolo valore usando le parentesi quadre dentro le quali ovviamente metto il valore dell'indice. No? L'ultimo sarà voti di 3 oppure voti di meno 1. Ormai le regole di indicizzazione sono le stesse che già conoscevamo per le stringhe. Okay? quindi in questo caso ci accorgiamo anche che python è abbastanza furbo per cui visto che esiste già un valore 28 che era memorizzato dentro la stringa quando scrivo primo uguale 20, voti di 0 cioè primo uguale 28 non crea un altro 28 ma riusa quello che ha già questo fatto di riusare per numeri interi non ci dà fastidio ma quando faremo liste di liste o cose simili più tardi oggi diciamo, ci, ci, non ci preoccuperà, ma perlomeno dovremo farci attenzione. Quindi questa è la struttura dati base. Ehm, cosa posso fare una volta che ho creato una lista di elementi? Beh, la cosa più semplice che posso fare è estrarre un elemento di quelli che ho memorizzato lì dentro. Quindi qui l'ho chiamata voti come esempio per immaginare che sia ad esempio una sequenza dei voti che abbiamo preso, o prenderete... Eh, nel nostro libretto. Quindi non ho un dato solo. Finora avevamo la possibilità di memorizzare una variabile. Quindi prendo un voto, prendo 28. Quando prendo il secondo voto, se una variabile è sola, il primo viene perso quando memorizzo il secondo. Invece in questo caso abbiamo la possibilità di aggiungere nuovi voti senza perdere quelli precedenti, quindi avere una quantità variabile crescente di valori che poi possiamo andare a estrarre conoscendole la posizione, l'indice. Oppure, e questa è una novità perché con le stringhe non si poteva fare, posso anche andare a modificare il contenuto della stringa, del suo della sua lista. Ok? Quindi immaginate che noi, eh, quel terzo esame che abbiamo dato, questo 27, poi andiamo a piangere, a lamentarci col professore far vedere la foto del, del gatto, del fratellino, no, ah no ma guardi, in realtà lo sapevo, ho risposto male, vabbè, e allora il professore alla fine, per mandarvi via, vi alza il voto. Quindi il voto di 2, a questo punto, anziché 27, sarà 29. Quindi una lista che io ho definito con certi valori, può essere sempre comunque aggiornata andando a sostituire ai valori precedenti un valore nuovo. Ad esempio questo 29. Oppure vabbè, anziché mettere 29, lui dice guarda io te lo, ti aumento di due punti. Ovviamente fa sempre 29, però questa istruzione voti, voti di 2, uguale voti di 2 più 2, a parte l'accesso di 2 che ci sono su questa riga, si legge come l'abbiamo sempre letta. Parto da vedere cosa c'è a destra dell'uguale, a destra dell'uguale c'è una somma. Una somma di che cosa? Di un valore, che è un'espressione in cui indicizzo, estraggo un valore da una lista, più una costante 2. Allora vado a vedere quanto vale voti di 2, e in questo punto, torno indietro col, con l'esecuzione, Voti di 2 valeva 27. Quindi, qua, voti è riferimento alla lista. Voti di 2, parentesi quadra 2, è il riferimento al valore che è contenuto nel terzo elemento di questa lista. Quindi, Python va proprio così, va avanti un passo alla volta. Che cos'è voti? Voti è questo rettangolo qua. Voti di 2? Voti di 2 è questo intero 27 ok, non c'è altro da fare perché sono arrivato a un valore, somma con 2 fa 29. Questo 29 me lo costruisco, me lo scrivo qua sotto, dove lo metto? E eh, lo metto, guarda caso, di nuovo dentro voti di 2. Quindi questa sintassi di indicizzazione di una cella la posso usare sia a destra dell'uguale, dentro un'espressione, per usare il valore di quell'elemento, sia a sinistra dell'uguale per andare a sostituire un elemento esistente con un valore nuovo. Quindi in questo caso vado a dimenticare il valore precedente e lo sostituisco col valore nuovo. Vado a modificare il valore a cui faccio riferimento è dalla cella numero 2. Ma se io scrivessi quiz, voto di 0 uguale 18, secondo voi, ok? voto di 0 adesso vale 28 sono fermo qua e non ho ancora eseguita questa istruzione allora se scrivo voto di 0 uguale a 18 tutti sappiamo che alla casa 0 ci sarà una frecciolina che non punterà più a 28 ma punterà a 18 facile la variabile primo che adesso punta a quel 28 lì che stiamo modificando cosa farà? anche la variabile primo verrà modificata a 18 oppure la variabile primo punta a 28 e così se ne sta chi dice che, va, che primo valerà 18? nessuno meno male perché ciò che abbiamo fatto non è stato di modificare il 28 trasformarlo in un 18 non si può modificare un numero lui è un 28 ciò che abbiamo fatto è stato modificare il contenuto della prima cella di quella lista del primo elemento di quella lista facendoli assumere puntare al valore 18 in questo caso ma il fatto che in precedenza no, io avessi estratto quel valore a cui puntava la cella 0 in precedenza non crea un, un legame duraturo a questo punto primo punta al 28 il 28 è rimasto vedete che a differenza del 27 che c'era qua che adesso è scomparso dalla figura quando abbiamo incrementato il voto è scomparso dalla figura perché non serve più non c'è più nessuna variabile che, che punta a, a questo 27 mentre invece il 28 è rimasto perché è ancora riferito dalla variabile primo che avevamo estratto da, da voti di zero ok? qui noi possiamo prendere i valori leggerli, memorizzarli da un'altra parte modificarli eccetera eccetera oh, attenzione che questo non è perché devo inventarmi una lista uno avrebbe potuto dire ma sì ma mi stai raccontando cose che non servono perché io avrei potuto scrivere eh, tante variabili voto 1 uguale eh, scritto 28, voto 2 uguale 30, voto 3 uguale 27 e voto 4 uguale 25 no? perché mi hai fatto fare tutta sta roba? che differenza c'è tra scrivere Voto 2 oppure voti di 2. Eh, se io so che avrò sempre, solo, comunque 4 voti, la differenza quasi non c'è. Ma se il numero di voti è ignoto, non so quanti sono. L'utente arriva e inserisce i suoi voti. Quanti ne ha fatti? quanti ne ha dati esami? Ne ha dati 3, ne ha dati 8, ne ha dati 12? come faccio a sapere quante variabili predisporre? non lo so e poi se a un certo punto ne devo aggiungere uno nuovo? allora usare una lista mi permette di gestire più valori in modo dinamico dicevamo prima quindi aggiungendoli anche man mano, adesso vediamo come si fa con una sola variabile quindi variabile è una sola era voti attraverso questa variabile ehm, raggiungo tanti valori diversi mentre invece con variabili semplici ogni variabile ha un valore la seconda variabile ha un secondo valore e così via oltre al fatto se, che se mi dicono senti, stampami i, quattro vo stampami i voti che hai preso eh, diventa molto più facile se ce l'ho in una lista, fare un piccolo ciclo for che va a prendere i singoli elementi piuttosto che non fare quattro print diverse col primo, secondo, terzo, quarto. No? Quindi per stampare questi valori cosa potrei fare? Eh, semplicemente dico eh, faccio come farai per una stringa. Cosa ho scritto qua? Voglio stampare i voti che ho ottenuto, quindi in realtà l'output è questo qua che vedete qui, cioè il contenuto della lista. Ah sì, scusate, non è il 28 ma è il 18 perché l'ho modificato chiaramente. E Stamperò dentro un ciclo voti di I facendo in modo che la I vari tra 0 e 3. Voti di 0, voti di 1, voti di 2, voti di 3 e in un unico ciclo lo ripeto ho generato il range usando l'en di voti l'en lo usavamo per le stringhe ci diceva quanti caratteri componevano la stringa lo possiamo anche usare per liste e ci dirà quanti elementi sono contenuti nella stringa esattamente uguale. ok? questa cosa qua non la potrei fare se avessi variabili spezzate sembra una banalità, ma io non potrò mai scrivere print. E che so, voto 1, voto, voto i. Eh, non posso metterlo come pedice questo io, dire beh, questo qua voglio che a volte sia voto 1, a volte sia voto 2. La variabile voto i non esiste. Ok? Quindi se voglio generalizzare qualche cosa, sono obbligato a costruire una struttura dati con un nome, una variabile e tante posizioni, tanti indici. È facile creare una lista, come abbiamo visto qua, no? semplicemente elencando gli elementi, questa lista ad esempio è già un pochino più variabile perché ci sono alcuni numeri interi e alcuni numeri reali questo non dà nessun fastidio, eh, se noi qua avessimo i mezzi punti, magari questo qua non mi ha dato due punti, ma mi ha dato un punto e mezzo solo in più, e allora io avrò 28 e mezzo come voto dell'esame 2, fatemi cancellare questa vergogna qui, come voto dell'esame 2, che come vedete, mentre gli altri elementi sono tutti int, int, int, questo qua è float. Ma alla lista non dà nessun fastidio. La lista contiene sempre quattro elementi. E ogni elemento avrà il suo tipo. Quindi vedremo molte similarità tra le liste e le stringhe. Le differenze principali sono due. Una è evidente, anzi le abbiamo già viste tutte e due adesso. Una è che posso contenere dei valori anche diversi dei caratteri, ovvio. Due, è che una lista può essere modificata. Quindi quando già la prima settimana vi dicevo questa parola strana una, list, una stringa è immutabile era per prepararmi a questo momento in cui vi sto dicendo che una lista invece è mutabile. L'abbiamo visto. Una lista conteneva certi valori e poi abbiamo modificato i valori contenuti nella lista. Con le stringhe non si poteva fare. Se io dovrò prendo una lettera la far diventare maiuscola, dovevo fare una stringa diversa nella quale costruivo no, il nuovo valore, ma non potevo modificare la stringa esistente. E questo ci creerà qualche problema, ma anche qualche opportunità no, di, di lavorare. Allora qui ci sono alcuni esempi molto semplici di stringhe che contengono interi, reali, di liste che contengono numeri interi, numeri reali, o liste che contengono stringhe. La, lista, la terza lista che è indicata qua contiene quattro stringhe che corrisponde ai nomi dei mesi, i mesi più corti di, di 31 giorni. 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, ci sono tutti, no? E poi c'è febbraio. Quindi l'elemento della lista sarà a sua volta una stringa qua è visualizzato in questo modo ma la visualizzazione è solamente un'opzione che possiamo vedere qua per risparmiare spazio cioè per default se andate su Python Tutor una lista ve la fa vedere così con gli elementi dentro le celle va bene perché è compatta però ricordiamoci per capire cosa succede che il vero la vera posizione degli elementi, dei valori è messa qua, in cui vediamo effettivamente che questo 30 è condiviso, no? mentre invece se usassi l'impostazione normale, anche qua il 30 me lo mette qui ma non c'è nulla che mi fa capire che questo 30 è in realtà è lo stesso oggetto, no? è più compatto, dopo, una volta che ho capito il meccanismo generale tolgo un po' di frecce che creano disordine, no? se voglio vederlo. Però all'inizio preferisco sempre ragionare esplicitamente. La quarta, la quarta eh, lista di questa slide è una lista mista, no? che contiene due stringhe e due interi. Cioè lui ha fatto una lista che conteneva le sue cose fortunate, quindi la stella, il numero 13, il numero 17 e il quadrifoglio. Qui il quadrifoglio ovviamente ha usato una, un carattere Unicode no? con, eh, con l'emoji del, del quadrifoglio che è comunque una stringa come tutte le altre. Okay? Normalmente a Python non fa nessuna differenza che questa stringa sia fatta un po' da interi e un po' da stringhe. Però quando poi dovremo lavorarci sopra Può essere comodo sapere che una lista contenga tutti i numeri o contenga tutte le stringhe. Il cioè, suggerimento per noi è eh, evitiamo, nonostante il linguaggio dei supporti, evitiamo di mescolare tipi diversi di valori all'interno della stessa lista. Un po' come all'inizio, la prima lezione abbiamo detto guarda, è una variabile che è i posso, può valere 3 e poi subito dopo i può valere ciao. Poi Però abbiamo detto, sì, lo puoi fare, ma noi non lo facciamo perché altrimenti leggendo il codice a un certo punto non sai più che cosa contiene quella variabile, no? Quindi nonostante non ci sia nessun problema avere liste con tipi di dati diversi, con tipi di valori diversi, di solito non, si, non, non ce n'è quasi mai la necessità. Ok... Um. L'indicizzazione sulle liste funziona come l'indicizzazione sulle stringhe per cui se io cerco di accedere ad un elemento che non esiste mi dà un errore, quindi se in questo caso provassi a stampare un ipotetico voti di 4 mi darà l'eccezione di list index out of range ovviamente, qui usa la parola lista, nel caso delle stringhe, non mi ricordo più come si chiamava, forse string, ma in ogni caso si chiamava sempre index out of range, l'intervallo dell'indice non è quello corretto, valgono anche qua gli indici negativi, come prima nulla di particolare. Prima abbiamo visto come stampare una lista, ma in realtà in Python è possibile stampare direttamente la lista con un'istruzione sola. Cioè la funzione print capisce cos'è una lista e se voglio me la stampa con un'unica istruzione. Quindi io qua ho fatto questo ciclo for ma avrei potuto più semplicemente, semplicemente scrivere print voti. Cosa mi fa print voti? Mi stampa la lista in questo formato, con le parentesi quadre e le virgole un po' come lo stesso formato in cui l'ho costruita all'inizio. Può piacere, può non piacere. Se io dovessi scrivere questi voti in colonnati, senza le virgole, eccetera, allora non va bene. Me lo devo costruire io, stampo un po' per volta, se li voglio in colonna, allora ci metterò eh, di non andare a capo, ci metto uno spazio di separazione, lo formatto come voglio, eccetera, come abbiamo imparato un po' a fare. Se invece ho fretta, voglio solo stampare un valore perché magari non è diciamo, l'output che deve essere esteticamente corretto ma è una print di lavoro no? per controllare che il programma vada avanti correttamente posso evitare di fare un ciclo solamente per stampare un valore e stampo direttamente il nome della lista. Se stampo una lista non ho nessun controllo su come viene stampata. Viene stampata così, con le parentesi quadre e le virgole. Se non mi piace non uso questa print oppure ovviamente posso stampare il singolo elemento singolo elemento altro non è che un singolo valore e quindi verrà stampato come un numero intero come un numero reale individuale tutte le volte che applico le parentesi quadre a una lista sto ottenendo, sostraendo il singolo valore e quindi sappiamo già eh, come fare, come, cosa ci posso fare con un singolo valore la funzione len l'abbiamo già vista quindi qui andiamo un po' veloci perché in realtà stiamo ripassando cose che in un contesto diverso abbiamo già visto, è il numero di elementi. Qui bisogna fare attenzione perché le parentesi quadre in realtà le stiamo usando in tre modi diversi. Un modo per estrarre un valore, così, values di 4 mi dà il quinto elemento della lista che si chiama values. e quindi in questo caso le parentesi quadre sono un operatore di indicizzazione mi dicono qual è l'indice a cui devo andare a prendere un elemento è diverso invece il ruolo che hanno quando creo la lista cioè nella prima istruzione qua anche qua uso le parentesi quadre ma con un significato diverso qui in questo caso le sto usando per creare una nuova lista da zero quindi questo è un operatore di Creazione, definizione di una costante, una lista, una, costante, una inizializzazione di una nuova lista. Quindi, mentre sopra, dentro le parentesi quadre, questo 4 è un indice, una posizione, qua questo 4 è un valore, è il valore 4 che viene messo in una lista alla posizione 0, perché è il primo elemento, in questo caso è anche l'unico. Okay? Quindi non confondiamoci, non è vero che dentro le parentesi quadra ci sta sempre l'indice. Normalmente quando ho indicizzo una posizione sì, ma nella nel momento in cui invece sto creando una lista nuova, le parentesi quadra assumono un significato diverso e ehm, vogliono l'elenco dei valori. Quando c'è un elenco è facile, da, da no, no, è facile non confondersi perché è proprio sintaticamente è una cosa diversa, quando ce n'è uno solo potrebbe creare una piccola confusione. E come posso ciclare? sugli elementi di una lista quindi noi vedre, cominciamo a vedere un po' di operazioni che posso fare su questo nuovo tipo di dato alcune, molte operazioni in realtà si riflettono sui singoli elementi stampare una lista vuol dire stampare i singoli elementi della lista calcolare il massimo valore presente in una lista significa calcolare il più grande tra i numeri che sono in essa contenuti quindi molto spesso quando abbiamo una lista dobbiamo esaminare i suoi elementi uno ad uno e quindi di fatto impostare un ciclo che vada ad esplorare uno a uno gli elementi. Poi per fortuna non sempre, dobbiamo fare così, vedremo delle funzioni di libreria che in realtà lavorano già sulla lista complessiva, quindi non ci obbliga ogni volta a fare un ciclo. Però è molto molto frequente quando ho una lista di elementi doverli comunque analizzare uno a uno attraverso ovviamente un ciclo. Allora, il modo più semplice è quello che abbiamo fatto prima, Nell'esempio per prendere uno ad uno gli elementi di una lista creo un ciclo con un indice che varia tra 0 e la lunghezza meno 1 della lista con un'istruzione di questo genere, range, length della lista. A questo punto dentro il corpo di questo ciclo ho la variabile i che userò come indice, appunto, per andare a indicizzare ogni singola posizione, quindi prendo la posizione di indice 0, quella di, di indice 1, di indice 2 e così via. Ok? Questo è il modo più semplice. Si può anche fare con costrutto for in, come già facevamo sulle stringhe. Una lista è un contenitore così come lo è una stringa e quindi posso usare la sintassi in all'interno del ciclo for che va ad estrarre uno a uno i singoli valori. Quindi in questo caso la variabile di controllo di questo ciclo for in in lista, non in range la variabile di controllo elemento non è più l'indice come era prima i ma è già il valore quindi ad ogni iterazione questo element assumerà il valore che è la prima volta 28 anzi non 28, 18 la seconda volta 30, la terza volta 28,5 e così via quindi io ho questo elenco di voti visto che a me in questo, questo caso qui interessa solamente stampare i voti non me ne faccio nulla dell'indice i. Vedete un po' il giro che sto facendo. Prendo una lista, ne estraggo la lunghezza, da questa lunghezza calcolo un range di numeri interi, poi faccio viaggiare la variabile di controllo i su questi numeri interi, ma per poi alla fine usare questo numero intero per prendere il singolo elemento della lista. No? Si, si può fare, ma si poteva anche fare più semplicemente... For V, in voti, print V. Eh, magari vado a capo tra uno e l'altro, se no non capisco più nulla. L'effetto è lo stesso, in entrambi i casi ho stampato i voti solo che nel primo caso il ciclo era controllato da i che spazzolava i valori degli indici, 0, 1, 2, 3. Dentro il corpo del ciclo ho usato l'indice per estrarre il singolo valore. Okay? Nel secondo caso, come variabile di controllo ho usato questa v, che itera direttamente sulla lista voti, e quindi ad ogni iterazione, questo ciclo, il valore di V assumerà uno dei, a turno uno dei valori della lista in ordine. Quindi la prima iterazione V vale 18, la seconda iterazione V vale 30, la terza iterazione vale 28,5 e così via. Se mi, serve solo, se mi servono solo i valori, è più comodo così, chiaramente. Non devo gestirmi un indice il cui valore, il valore di se andate a vedere, viene usato solamente per andare a recuperare il singolo elemento. Non mi serve ad altro. Allora in questo caso ne posso fare a meno. Se invece mi servisse anche l'indice, quindi volessi stampare il primo voto era 18, il tuo secondo voto è, e quindi mi serve non solamente il valore ma anche l'indice, conviene usare la prima versione. Questo è un ragionamento che abbiamo già fatto sulle stringhe. Oppure, così come abbiamo già fatto sulle stringhe, possiamo usare la funzione numerate che mi dà insieme indici e valori. Ok? Come funziona questa? Da un lato abbiamo in range che mi spazzola dei valori interi, dei, dei valori degli indici. Dall'altro abbiamo in lista che mi spazzola i valori effettivi della lista. Ma se ne voglio entrambi, se ne voglio entrambi, potrei usare la funzione appunto eh, enumerate. Vediamo che cos'è questo enumerate di voti. Adesso questo qui, mi, quando se cerco di stampare questo enumerate eh, mi stampa un messaggio un po' strano che mi dice guarda che questo qua in realtà non ha un valore ma è un oggetto che ti serve per restituire dei valori. Per poterlo vedere, ma poi capiamo tra mezz'oretta perché, lo converto in una lista. Allora se io prendo una lista come una lista a voti e applico la funzione enumerate sulla lista così come facevo sulla stringa, uguale, stessa cosa, quello che ottengo a sua volta è una lista e questa volta lo riconosco perché la so, ci sono le parentesi quadre vuol dire che è una lista, fatta di quattro elementi, vedi che sono separati da virgole, Quindi, parentesi quadre, roba separata da virgole, i singoli elementi di questa lista a loro volta sono delle coppie di valori. E questi valori sono costruiti prendendo come primo elemento della coppia l'indice 0, 1, 2, 3, quindi gli stessi valori che avrei in un for range. Il secondo elemento della lista, 18, 30, 28, 5, 25, sono i valori effettivi della lista, gli stessi che avrei in questo ciclo di for quindi questo vuol dire che se a me serve iterare, dentro l'iterazione conoscere sia l'indice che il valore posso semplicemente iterare sulle coppie di valori i virgola v in enumerate di voti. Quindi potrò stampare che il voto eh, i più 1 vale ad esempio. Quindi voto 1 vale 18, voto 2 vale 30, voto 3 vale 28,5 e così via. In questo ciclo ho avuto la possibilità di usare comodamente sia l'indice che il valore. Ok? Sono tre forme diverse di ottenere lo stesso risultato. Ok. Um. Eh, questo l'abbiamo già visto, adesso che operazioni ci posso fare tra liste? Allora, immaginiamo di avere una lista qualunque e di riflettere sull'istruzione prima di provarla: vegli su scores. Score. lui ha preso certi punteggi 10, 9, 7, 4, 5 li hai salvati in una variabile che si chiama values poi scrivi values uguale scores quindi stai copiando la lista scores in una nuova lista values che stai creando è come fare a uguale a 7 e poi fare b uguale ad a dentro ci c'è messo un valore poi mi copio questo valore anche dentro b Se è un valore numerico, va bene, non mi importa che sia lo stesso valore o una copia, una replica. Nel caso di una lista, invece, mi importa. Eh, immaginiamo... ok? Fatemi cancellare quello di prima. Noi abbiamo i nostri voti, ma questa volta abbiamo due persone diverse, ok? la persona è il signor A e il signor B, quindi i voti di A sono questi, A ah, e B studiano insieme e quindi anche i voti di B saranno uguali ai voti di A, non ho detto che copiano. Eh. Allora che cosa è successo avendo scritto che i voti di B sono uguali ai voti di A? che le due variabili stanno condividendo la stessa lista non ho creato una nuova lista voti di B che contenesse gli stessi voti dei voti di A no la lista è una sola, adesso ha due nomi, voti A e voti B. Quindi è chiaro che se io voglio sapere qual è stato il primo voto di A, voti A di 0 e anche il primo voto di B, voti B di 0, otterrò due volte 28. E qui me lo aspetto perché ho detto che hanno gli stessi voti. Il problema nasce nel momento in cui magari il prof si accorge che B ha copiato. Perché non è possibile che siano proprio uguali i voti, no? Allora dice, senti, no, guarda, sto beccato, sono buono, ti do comunque 18, però 28 non te lo meriti. Allora il prof dice che voti B di 0 è uguale a 18, uguale, non meno, uguale a 18. Quindi cosa succede? Ovviamente i voti di B di 0 è stato modificato e è diventato 18, ma poiché la lista che conteneva il 18 è una sola, anche i voti di A è stato modificato. Se io vi facessi questa print qua sotto, anziché dire, senti, A il suo 28 ce l'aveva e se lo tiene, ma B purtroppo è stato declassato a 18, vedrò invece che entrambi sono stati declassati a 18. Allora questo è un problema o un'opportunità? Dipende, entrambe le cose. Sono io che devo decidere. Il fatto di poter... Modificare una lista, il contenuto di una lista, perdone, attraverso nomi diversi di variabili, mi permette di dire, senti, io ho fatto questa lista, tieni, questo è il nome della variabile, modifica, aggiungila, modifica, faci delle operazioni. Tu non potrai ovviamente modificare la mia variabile, ma quella che ti sei fatto tu sì, lo vedremo come passaggio di funzioni. Nel passaggio di funzioni funziona così. Io quando passo una lista a una funzione, questa funzione riceve un sinonimo della lista di partenza e quindi la può modificare, facendo attenzione. Ma se invece volessi davvero fare una copia, cioè da, questo, da quel momento in avanti voglio tenere separate le due liste, come posso fare? Posso usare dove è andato? No, qui fa vedere l'esempio. Usare la funzione list. La funzione list crea una nuova lista con gli stessi valori della lista attuale. Cioè se io voglio tenere, far sì che i voti di B inizialmente siano uguali a quelli di A ma poi da quel momento in avanti sono indipendenti. Scrivo, questa lo commento, e qua scriverò voti di B uguale una nuova lista costruita a partire dai voti di A. voti di B uguale lì, mi torno indietro con l'esecuzione subito prima delle print. Quindi io avevo i voti di A, eseguo questa istruzione, voti di B uguale a list voti di A. La funzione list crea una nuova lista. Questa nuova lista verrà popolata inizialmente con gli stessi valori che c'erano nella lista A. Quindi vedete che condivide gli stessi valori ma la lista è diversa, gli indici sono diversi, le caselle sono diverse e a questo punto se io vado, vabbè se stampo il primo elemento al momento sarà uguale proprio perché l'ho copiato, Uguale. l'ho copiato, non ho fatto un riferimento a una cosa che esiste già, ne ho fatta una copia, non del 28 ma della lista, ma a questo punto se voglio modificare voti di B, mettere 18, lo posso fare e verrà ovviamente rediretto solamente questa cella e non quella sopra. È quello che abbiamo visto prima quando ho detto, ma il primo voto se, cambio nella lista, se lo cambio nella lista cambia anche nella variabile? E voi tutti mi avete detto no, è la stessa cosa qua. Se cambia il valore in una lista, non è detto, questo non può influenzare lo stesso valore se è presente in un'altra lista perché non sto di nuovo modificando il valore ma sto modificando il riferimento a quel valore quindi in questo, in questo caso no, usando list ho creato due strutture dati indipendenti che possono evolvere indipendentemente e quando faccio quest'ultima print vedrò che effettivamente i voti sono 28 per l'uno ma 18 per l'altro quindi sono due valori diversi se vogliamo, ci sono solo due modi di creare una lista nuova. Aperta quadra e funzione list. Aperta quadra ci metto dei numeri dentro, come ho fatto qua, ho creato una lista. Oppure ho creato una lista usando la funzione list. Sono gli unici due modi. Vabbè, principali. In tutti gli altri casi sto riusando liste che ci sono sto facendo riferimento a una lista che esiste già in questo caso non ho una list non ho una parentesi quadra e quindi questo uguale semplicemente copia il riferimento non copia il contenuto attenzione però non portare avanti troppo avanti questa cosa che ho detto perché se voi scrivete voti c uguale fammi tornare indietro col cursore così non esegue subito vi ho detto, ma i modi per costruire una lista è usare la funzione list oppure usare parentesi quadre. Allora qualcuno potrebbe aver ascoltato la frase troppo in fretta e dire, vabbè allora voti C uguale voti A ma però ci metto le parentesi quadre così mi crea una lista nuova. Ovviamente questo non è ciò che vorremmo. Cosa farebbe questa istruzione? Cosa fa questa istruzione? Perché non è vietata. Crea una lista nuova che contiene un elemento, questo elemento è il riferimento alla lista A. Eccola qua. C è una lista che contiene un elemento solo, questo elemento è una freccia che punta alla lista A. Impareremo a giocare con queste cose qua, liste che contengono liste al loro interno, non è un problema, ma non era quello che volevamo in questo momento. Okay? Se lo vediamo in forma compatta, si vede meglio che una lista crea un'altra lista con gli stessi valori, in questo caso ho creato una lista il cui contenuto non è un valore direttamente, ma è una lista che a sua volta contiene valori. Quindi per stampare il 28 dovrei scrivere voti C di 0 e poi ancora di 0, un doppio indice. Ma questo lo vediamo dopo quando faremo le liste di liste, dette anche tabelle, come chiamate nel titolo. Quindi, dobbiamo sempre avere chiaro in mente, adesso col Python Tutor te lo sto facendo vedere, ma anche quando scriviamo il codice, avere bene in mente quali sono le strutture dati diverse e quali invece sono, qui sono chiamati, degli alias, cioè sinonimi, nome diverso per la stessa cosa, degli alias per le liste esistenti. Non abbiamo fatto tutto questo pandemonio parlando di stringhe perché la stringa era immutabile e quindi che tu ne avessi una copia identica o che avessi un riferimento alla stessa tanto non la potevi cambiare e non avevi nessun modo per accorgerti della differenza tra copia e... Invece qui, potendola modificare, il problema è che modifichi una e per sbaglio o inavvertitamente rischi di modificare anche un'altra lista. Tra l'altro eh, i casi particolari, questo qua lo togliamo, questo VTC, dicevo è possibile creare delle liste con le parentesi quadre oppure con la funzione list, è anche possibile creare le, le liste vuote. Qui no? ho creato una lista con quattro elementi, ma se io volessi potrei creare una lista voti c, lui se poi ne ha scritto allora per ora non ha ancora nessun voto una lista vuota la ottengo con aperta quadra e chiusa quadra senza niente in mezzo senza nessun valore in mezzo un po' come la stringa vuota quanti elementi contiene, qual è la lunghezza di questo? zero quali sono gli indici validi? nessuno non è possibile indicizzare una lista vuota Posso anche scriverlo, se non sbaglio, con il nuovo list, tra parentesi tonde. Mi fa la stessa cosa, forse un po' più, più esplicito, un pochino più visibile, ma si usa molto spesso. Crea una lista vuota, poi ci aggiungerò gli elementi dentro, un po' per volta. Ovviamente anche qua l'indicizzazione, continuiamo a parlare di cose semplici, che sappiamo già... Eh, si può anche usare l'indice negativo quindi col meno 1 che corrisponde all'ultimo elemento e così via a ritroso ma questo non ci porta nulla di più di quanto già conoscevamo ecco veniamo invece alle operazioni che posso fare con le liste perché finché creare una lista costante e poi stamparla non mi diverto sappiamo abbiamo visto che posso modificare un singolo elemento ma a parte questo posso farle crescere aggiungere elementi, cancellare elementi, ricercare, eccetera, eccetera. Allora, vediamo quali sono i metodi principali supportati dalle liste. Il metodo più utile sicuramente è il metodo append, che data una lista, aggiunge un nuovo elemento a quella lista stessa. Perché i voti non è che li do tutti subito, inizio con zero voti poi man mano riceverò nuovi voti allora avrò una lista che in questo caso si chiama friends la nostra, adesso la facciamo con i nostri voti che inizialmente è vuota e quindi è rappresentata così l'oggetto lista ha un metodo che si chiama append che riceve un valore un singolo valore allora questo è un metodo che modifica il valore della lista che sta a sinistra. Non ritorna, non restituisce una nuova lista, il metodo append, ma modifica direttamente questa lista che, sulla quale abbiamo chiamato il metodo. Eh, è diverso, quando facevamo nome.upper, no? per convertire un nome in maiuscolo, restituiva una nuova stringa convertita in maiuscolo, ma la stringa di partenza non veniva toccata. Qui invece non restituisce nulla, non ha un valore di ritorno il metodo append, ma modifica direttamente la mia lista di partenza. E ogni volta che chiamo append, aggiunge in fondo il valore che gli ho specificato, come parametro della funzione append. Ogni volta aggiunge in fondo, e il fatto di aggiungere di fatto aumenta di 1 la lunghezza della lista. Se la lista allunga lunga 0, dopo il primo append sarà lunga 1, dopo il secondo append sarà se lunga 2 e così via. Il length della lista aumenta ogni volta che ci appendo qualcosa. Quindi se volessimo fare un piccolo programmino no, in cui posso scrivere i miei voti, lista voti, lo chiamiamo così, potrei creare la mia lista di voti come lista inizialmente vuota e poi man mano che l'utente me lo chiede, voto uguale, inserisci eh, input, int di input, inserisci un voto, Zero per finire. quindi avrò il mio ciclo while voto diverso da zero, questo l'abbiamo già fatto 100 volte, non un ciclo in cui leggo dei dati, ma cosa faccio dentro il ciclo questa volta? Beh, aggiungo all'elenco dei voti il singolo voto e poi ovviamente dovrò fare la input per l'iterazione successiva. A questo punto, alla fine di questo programma, avrò una lista che contiene la sequenza di tutti i voti, che ho costruito un passo per volta, un gradino per volta. Poi qua ci posso fare la media volendo, posso fare il massimo, posso fare la. Posso dire che la tua media è cosa faccio? la somma diviso in numero, no? Quindi il sum di voti diviso l'en di voti. La funzione sum non l'abbiamo ancora vista, ma credo che sia intuitivo che cosa fa, come max e min, fa la somma dei valori presenti, l'en è la lunghezza della stringa, Programmini che calcolassero la media dei voti li abbiamo già fatti. O anche la somma. Qual è la differenza? Che la somma la dovevamo fare dentro il ciclo man mano che leggevamo i dati perché all'iterazione successiva quel dato veniva perso. Perché nella variabile voto veniva letto il valore successivo e quello precedente veniva perso. E quindi per calcolarmi la somma dovevo avere un'altra variabile che mentre leggo calcolo già. Qua invece è molto più comodo. Qui leggo quindi, questa parte di codice ha come obiettivo quello di costruire una lista, la parte di codice successiva ha quello di, di analizzare la lista e calcolare dei valori. Dalla riga 10 in poi, io so che tutti i miei dati sono qua dentro, dentro questa lista voti. Non mi interessa più come ho fatto a leggerli, quando li leggo, se devo fare dei controlli di, sulla, sulla lettura dei dati, eccetera. Questa parte di codice può essere anche complicata. Ops. Ma a me non interessa più, io posso semplicemente inserire dei voti 21, 22, 20, 23, 20, 27, quando inserisco 0, lui mi dirà che i voti che ho inserito sono finiti in una lista di tre elementi, voti di 0 sarà 21, voti di 1, 23, voti di 2, 27, e la media avviene questo numero qua. Quindi è abbastanza frequente avere questo schema per costruire le liste. Cioè, ci sono casi rari in cui so già esattamente all'inizio quali sono i valori che, che sono contenuti dentro una lista, ma nella maggior parte dei casi questi valori li scopro strada facendo. Allora partirò con una lista vuota e poi man mano che scopro un nuovo valore, col metodo append lo aggiungo in fondo e quindi la lista cresce. Non ho bisogno di, non ho un limite superiore alla dimensione della lista. Non devo neanche dichiararla prima, come succede invece in altri linguaggi di programmazione. La faccio crescere man mano che mi serve. Um, questo metodo append, come dice il nome, appende in fondo. Ma se io invece avessi la necessità di inserire un nuovo valore in un'altra posizione, non per ultimo ma per primo, per secondo, per quarto, Appel non va bene, ma posso usare un altro metodo che si chiama insert. Insert, anche lui, aggiunge un nuovo elemento, quindi fa crescere la lista. La lista prima aveva 4 elementi, adesso ne avrà 5. E il nuovo elemento che ho aggiunto, in questo caso è Cindy. La differenza è che è un parametro in più, in cui specifico la posizione in cui dovrà essere inserito il nuovo elemento. l'indice nel quale il nuovo elemento che sto inserendo dovrà andare a finire. E se c'era già qualcosa lì dentro, beh, ciò che c'era lì dentro viene spostato in avanti di una posizione. Io sto inserendo Cindy alla posizione di indice 1. Okay? Nella posizione di indice 1 prima c'era Emily. Ma non lo sto perdendo. Non sto scrivendo friends di 1 uguale Cindy che va a sovrascrivere Emily. Sto dicendo friends.insert aggiungi un nuovo elemento nella posizione 1, cioè Cindy, e gli altri elementi fanno un passo avanti. Quindi Emily dalla posizione 1 è finita alla posizione 2. Bob che era nella posizione 3 è finito nella posizione 4. Bob che era nella posizione 2 è finito alla posizione 3. Cari che era nella posizione 3 è finito alla posizione 4. La lunghezza della lista è passata da 4 elementi a 5 elementi. Un caso particolare è quello di insert0, se mettessi insert0 ovviamente inserisce il dato all'inizio come primo elemento e quindi ciò che otterrei alla fine è una lista che contiene gli elementi in ordine inverso rispetto all'inserimento. Se aggiungo in fondo trovo una lista in cui gli elementi sono, mi troverò nella lista nello stesso ordine con cui sono stati inseriti se invece inserisco davanti ogni volta me li troverò nell'ordine rovesciato l'ordine inverso quindi queste sono operazioni le due più semplici che com però cominciamo già a vedere che non agiscono sui valori non costruiscono nuove stringhe non costruiscono nuove liste ma prendono una lista esistente e la modificano è sempre la stessa lista, ho dei metodi per mutarla, cambiarne il contenuto. Non solo cambiare il contenuto di un elemento, quello lo sapevamo già fare, basta prendere Frenzy di 2 uguale Pippo e hai cambiato quell'elemento. Ma modificherà proprio la struttura della lista, i suoi elementi, l'ordine con cui sono gli elementi, sono eh, elencati gli elementi e così via. Altri operatori predefiniti che lavorano sulla lista nel suo complesso, questo di nuovo è un amico, lo conosciamo già, in, l'in lo usavamo sulle stringhe, ci permetteva di capire se una stringa più corta era presente in una stringa più lunga. Ecco funziona anche sulle liste e si chiede se un determinato elemento, Cindy, è presente tra gli elementi della lista. C'è o non c'è? Allora che cosa fa l'operatore in? Va a vedere tutta la lista dal primo elemento fino all'ultimo e confronta uno a uno questi elementi. Se ce n'è almeno uno, perché potrebbe esserci più di uno, potrebbe esserci dei doppioni, se ce n'è almeno uno che è uguale a, sì in questo caso, restituisce, l'operatore in restituisce un valore vero, in questo caso dentro un if il vero fa eseguire questa situazione. Altrimenti l'operatore in restituisce il valore falso vabbè, eh se dentro una if non eseguirà il corpo della if c'è o non c'è? è una risposta logica, booleana ma se voglio invece sapere dov'è anche qua posso usare l'operatore index che già avevamo conosciuto sulle stringhe che dato un elemento mi restituisce un valore intero pari all'indice della posizione nella lista in cui si trova quell'elemento. Se ce ne fosse più di uno mi restituisce il primo. Se non ce n'è nessuno genera un errore. Quindi io posso dire a un certo punto che il nostro amico, che è la, eh, il tuo primo 30, È, qual è? è il primo, il secondo e il terzo esame? Beh, lo posso prendere, posso cercare dentro voti.index30. di 30. Poi ci metto un più 1 per non stampare l'esame 0, ma chiamerò l'esame 1, esame 2, esame 3. Per cui, se il nostro amico ha peso dei 30, ops, quindi abbiamo dato un 21, un 22, un 30, un 28 un altro 21, un altro 30 e un 24, che ne so, 0. Allora mi dirà che il mio primo 30 è l'esame numero 3, infatti 21, 22, 30. Mi ha trovato la funzione, il metodo index, mi ha trovato la posizione, cioè l'indice, del primo elemento della lista voti il cui valore fosse uguale al 30 che gli ho passato. In questo caso ha istituito l'indice 2, poi io per stamparlo in modo umanamente comprensibile ci ho aggiunto 1. Il 30 successivo non l'ha trovato, non l'ha neanche cercato, perché si è fermato al primo elemento che ha trovato. Se io provassi a fare la stessa cosa, però con un studente, che non ha mai preso 30 allora attenzione che il programma mi dà un errore value error 30 non è nella lista quindi posso usare la funzione index solo se sono sicuro che l'elemento è presente quindi tipicamente se mi serve ci metterò davanti un if, dice, beh, allora se hai preso almeno un 30, allora andiamo a cercare dov'è, altrimenti eh, non, avrai, non, hai, non hai dei 30. Ok? Quindi la funzione index o mi dà un valore... Vedi, effettivo di una posizione in cui trovo quel valore oppure mi blocca il programma con un errore e in ogni caso mi trova solamente il primo ok allora abbiamo visto come aggiungere elementi appendo in fondo insert all'inizio o a metà come cercare elementi per valore conoscendone, conoscendone l'indice è facile vuoti di 3, mi dà il quarto conoscendo il valore posso usare index ma prima devo verificare che ci sia aggiungo ricerco, cancello l'operazione per cancellare un valore da una lista si chiama pop La funzione pop che cosa fa? Distrugge l'elemento specificato e poi compatta la lista. L'elemento che ha appena distrutto, se mi serve, me lo restituisce come valore di ritorno. Quindi, pop di 1 la lista di amici pop di 1, quindi vuol dire che lui identifica prima il secondo elemento, quello di indice 1, che era Cindy, poverino l'abbiamo appena aggiunta, la vogliamo cancellare. Allora visivamente la posizione 1 che conteneva Cindy viene cancellata e le posizioni successive vengono anticipate di uno scatto in modo da, ovviamente una lista deve sempre contenere tutti i valori contigui, non posso avere una lista con dei buchi in mezzo. Quindi se ho creato un buco, devo poi ricompattare gli altri elementi in modo da riempire quel buco e alla fine la lista, anziché sei elementi, ne avrà solamente più cinque. E al posto di Cindy che ho cancellato è andata a finire Emily, al posto di Emily è andato a finire Bob, al posto di Bob è andato a finire Cari, eccetera, eccetera. Questo lo fa tutto in automatico io devo solo dirgli qual è la posizione dell'elemento che voglio cancellare e il valore di questo elemento non c'è scritto qua ma viene restituito come valore di ritorno del metodo pop stesso quindi mi dice anche se volessi salvarlo potrei fare eh, Diamolo qua ad esempio. Se io scrivessi voti B, quel 18 non mi piaceva, pop di 0, vedete che a voti B è sparito, torno indietro prima di questo pop, questa era la, la, la lista, adesso applico voti B a pop di 0. E questo elemento, il primo elemento sparisce e gli altri si spostano in là di una posizione. Il voto che ho tolto è il valore di ritorno della funzione. Quindi se io voglio la funzione pop la chiamo così, mi distrugge l'elemento. Ma se voglio anche salvarmi il valore dell'elemento che ho tolto, questo metodo fa due cose, modifica la lista e mi restituisce il valore che ho cancellato. Per ora è il primo metodo che troviamo che fa questo doppio lavoro. Ok? Quindi, se voglio usarlo, me lo salvo, se no, semplicemente uso il fatto che il Pop ha degli effetti sulla lista che viene modificata. Altre operazioni sulle liste, queste sono quelle fondamentali, poi le metteremo insieme per fare no, degli esercizi utili concatenazione la concatenazione di liste funziona come la concatenazione di stringhe cioè se ho due liste separate le posso, posso unirle in un'unica lista che contenga la sequenza di vari elementi usando l'operatore più oppure usando il metodo extend Allora qui ci sono due punti in cui fare attenzione. Metodo, vediamo di avere due liste, pari e dispari e voglio creare una lista concatenata che contenga tutti i numeri pari e poi tutti i numeri dispari. Allora posso creare questa lista facendo pari più dispari oppure usare il metodo extend su una del, sulla prima lista passando come parametro il nome della seconda lista allora la prima osservazione che questa qua che è nell'angolino non confondiamo purtroppo con dei nomi simili append con extend append aggiunge un elemento a una lista extend aggiunge tutti gli elementi di un'altra lista alla lista di partenza ok? quando chiamo extend l'argomento di extend deve essere una lista a sua volta e tutti gli elementi, in questo caso la lista di dispari vengono accodati appesi uno a uno un po' come se le facessimo appendere uno a uno ma tutto in un unico blocco quindi devo aggiungere un elemento, append devo aggiungere una lista di elementi, extend quindi questa è la prima osservazione la seconda osservazione è che cosa succede alla lista pari nei due casi per cui il motivo per cui ci sono due modi diversi di farlo è perché in realtà il risultato è diverso. Proviamo a vederlo col nostro Python Tutor. Okay? Abbiamo pari uguale 2, 4, 6 scrivendo 4, 6, 8 e dispari uguale 1, 3, 5, 7. Aggiungiamoci anche 9, dai, poverino. E fin qua nulla di particolare, ho creato due liste, le sto vedendo in visualizzazione compatta, ma tanto non condivido nessun valore, quindi se anche la vedessi così vedrete che sono tutti i valori separati l'uno dall'altro. Adesso cosa succede se uso l'operatore extend? Pari.extend, dispari. L'operatore extend è un metodo di pari, quindi un metodo che si applica all'oggetto pari, alla lista pari, e quindi modifica la lista pari stessa. La lista pari alla fine non, non si chiama più tanto pari perché contiene adesso sia i numeri pari che i numeri dispari. Quindi l'extend va a modificare il contenuto della lista su cui viene chiamato il metodo extend aggiungendovi gli elementi che erano nell'altra lista. L'altra lista non viene modificata, viene semplicemente passata come argomento e vengono usati i suoi valori ricordiamoci che devo mettere una lista se ci mettessi solamente un elemento mi darebbe un errore un errore strano dice l'oggetto non è iterabile perché 3 è un, un valore singolo non è una, un elenco una sequenza di oggetti okay. e questa era una possibilità l'altra possibilità è di calcolare pari più dispari cioè usare l'operatore di concatenazione Scritto così, pari più dispari non fa nulla perché lui effettivamente costruisce la lista concatenata, ma poi non la salva da nessuna parte, non la memorizza da nessuna parte e quindi me la perdo. Allora devo salvarla da qualche parte, magari di nuovo dentro pari. E beh, adesso parte l'ordine delle frecce, troviamo lo stesso identico risultato di prima. Cioè io ho preso la, la lista pari, l'ho concatenata con la lista dispari e il risultato concatenato l'ho di nuovo salvato nella lista pari. Però non è esattamente come prima. Perché in questo caso, adesso lo vediamo meglio, la lista pari non è la stessa di prima. Abbiamo creato una lista nuova, e l'abbiamo sostituita a quella precedente. Lo vediamo, se per sicurezza io mi faccio una copia di pari, allora, prima togliamo, mettiamo questo commento, facciamoci una copia di pari, e una copia di dispari. No? Abbiamo imparato prima come fare a fare gli alias, facciamo questi due alias, così quelli lì si ricordano qual era la lista vera e propria se io uso l'extend sto modificando davvero questa lista e quindi sia la variabile pari sia tutti i suoi alias vedranno questa modifica perché abbiamo modificato effettivamente quella lista Se uso la seconda forma con la concatenazione vale la regola dell'uguale di come funziona l'assegnazione quindi vado a vedere il, il ramo destro dell'uguale ho una concatenazione di che cosa? di due liste, allora le concateno dopo che ce l'ho questa lista concatenata che adesso è disegnata lì sotto da qualche parte la devo agganciare dove? in una variabile che si chiama pari e quindi sto modificando è questo che me lo fa capire questo uguale qui sto modificando il valore della variabile pari quindi vuol dire che la variabile pari punterà adesso a una lista diversa da prima e infatti la copia che avevamo creato è separata è rimasta uguale perché nessuno l'ha toccata ma la variabile pari non è più un alias ho rotto l'alias, ho rotto l'identità facendo questa operazione allora la complicazione no, che dobbiamo avere è facciamo sempre attenzione quando scriviamo delle operazioni con le liste e soprattutto quando lo faremo dentro le funzioni alcune operazioni modificano la lista sul posto cioè internamente altre operazioni invece costruiscono una nuova lista quindi nel caso di alias questi si separano e poi ognuno per la sua strada ognuno ha la sua vita ci sono dei casi in cui ci serve di più l'uno, dei casi in cui ci serve di più l'altro, quindi va bene che ci siano entrambi. Dobbiamo solo noi ricordarci in quale caso siamo. Questo uguale qui è indicatore. Sto modificando il valore di una variabile, quindi se per caso questa variabile avesse degli alias, questi continueranno a avere il valore vecchio e io variabile prenderò il valore nuovo. Quindi facciamo attenzione. Per questo che sulle liste ci sono molti metodi, insert, append, pop, eccetera, e non c'è mai l'uguale, perché non modifico mai la variabile che punta alla lista, bensì modifico i contenuti della lista. Gioco con i quadratini gialli, li sposto, li aggiungo, li sposto, ma la variabile rimane sempre la stessa e punta sempre alla stessa zona. No? Di, di, di memoria. Vabbè, poi ci sono altre operazioni più semplici, tipo la moltiplicazione, di, ma questa la useremo quasi mai, credo, eh, in cui si replicano più volte gli stessi valori, qui ripeto cose che già possiamo traslare facilmente rispetto alle stringhe, oppure l'uguaglianza. Posso confrontare se due liste sono uguali o diverse con gli operatori di uguaglianza o di, o di diversità, questi operatori vanno a confrontare che le due liste abbiano la stessa lunghezza, contengono gli stessi elementi nelle stesse posizioni. Quindi ad esempio queste due sono, contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso e quindi sono considerate diverse. Abbiamo già visto incidentalmente che posso usare la funzione somma per farmi calcolare la somma di tutti i numeri di una lista che contiene dei numeri ovviamente, non provate a usarla se la lista contiene delle stringhe, così come il massimo e il minimo sono funzioni che applicate a, a liste mi restituiscono appunto il valore più grande o il valore più piccolo. Sono cose che già sapevamo fare, sia la somma che il massimo e il minimo facendoci un piccolo ciclo for. Però, visto che a questo punto i dati li abbiamo ordinati in una lista, ci sono delle funzioni che già fanno questo calcolo. La somma si può fare solamente con numeri, il massimo e il minimo si possono fare con numeri o stringhe, purché la stringa contenga tutti i numeri o tutte stringhe. Se è una, str una lista mista con un po' di numeri e un po' di stringhe non posso calcolare il massimo, perché lui non può confrontare un numero con una stringa. Questo è un motivo in più, per quello che ho detto in apertura di lezione, anche se le stringhe possono avere dei valori misti ci conviene non farlo ok l'ordinamento invece è un pochino più complicato da vedere quindi direi che è un momento per fermarci adesso fare l'intervallo e poi vedere qualche applicazione pratica di queste cose